E anche oggi spenderemo soldi per alleviare lo stress Visto che lo scorso video dove acquisto tutte le cose che costano di meno su Wish Vi è piaciuto davvero tanto Ho deciso di fare un altro Vi ho chiesto di consigliarmi degli altri siti Delle altre applicazioni per fare degli acquisti Dove ci sono cose particolari Che costano poco E quindi noi avremo sempre quel budget di 100-200 euro E vedremo quante cose riusciremo ad acquistare A differenza dell'altro video però questa volta faremo shopping con questa E non è una semplice benda ma è una benda speciale che Barbuto è sempre piaciuto. Se riuscissi a farla vedere sarebbe anche il top. Spettacolo! Hashtag spettacolo. Allora, quindi oggi faremo shopping su Shane. Ci tengo a dire una cosa: non è una sponsor. Cioè, non era una sponsor per uh, Wish e non è una sponsor nemmeno oggi. Anche perché Wish l'ho parecchio insultata l'altra volta. Perché... Su Shane non ho mai acquistato. Quindi sarà la prima volta anche per me. Barbuto c'è la benda anche. Io. Io sono barbuto ma non ho la barba Questa applicazione vende un botto di roba Non so quanto sia il tempo di spedizione Se mi arriveranno mai le cose Una volta che mi arriveranno non farò un video Unboxing, queste robe qua Faccio le storie su Instagram, tipo stasera mi sono arrivati Due pacchi da Amazon, in ogni video ci sono Pacchi di Amazon e ho fatto le storie su Instagram Io direi di iniziare con Oggetti per la casa perché Donna e curve non mi interessa come prima cosa di acquistare delle lenzuola quindi sono nel reparto nella categoria Lenzuola andrò giù a caso cliccherò e quello che clicco Aggiungerò il carrello come vedete già dalla prima pagina ci sono delle lenzuola abbastanza Imbarazzanti perché se mi dovessero uscire delle lenzuola rosa giaguarate. guarate hashtag già è un bel casino perché le Acquisto ma non le userò mai io sono bendato scorriamo Clicchiamo oh ma poteva andarmi meglio fanno, fanno un po' cagare 14 euro copri piumino, Non è neanche un set di lenzuola Un copripiumino 12 euro Aggiunge al carrello La cosa bella di questo video Secondo me è che Mentre io sto scorrendo e clicco sono ancora bendato Voi sapete già cosa sto per acquistare E state già morendo da ridere Sono sicuro Quando mi capiterà qualcosa di davvero imbarazzante E non vedete l'ora di vedere la mia reazione Allora le lenzuola ce le abbiamo Ora direi di andare sempre Categoria casa Andiamo su decorazioni Benda messa Scorriamo, scorriamo, scorriamo, scorriamo oh! Ma dai ma cos'è sta cagata raga Non la sarò mai Make up e make up Con un rossetto e un, cos'è quello, un mascara 4 euro di merda Aggiungiamo al carrello Come buttare via i miei soldi Bye Giuseppe Barbuto Ok in decorazione facciamo qualche giro non so se si vede la scritta Petacolo, però vabbè, tanto l'avete vista e poi l'importante è lo stile Petacolo. Allora, sono su Decorazione, non mi ricordo più, penso di sì. Andiamo, giriamo, voltiamo, Chiamo, Ho cliccato. Oh. Ma che cazzo è sta roba? Federa per cuscino con stampa foglie, un pezzo senza riempimento. Aggiungiamo al carrello. Quale prendiamo? La la B e la C. E ci siamo. Torniamo su Decorazioni, nuovo giro, nuova la corsa. E oh! e oh. Oh eh, e eh, eh, eh. Che palle Mi uscirà qualcosa che mi, che mi piace Lo sicuro Aggiungiamo al carrello Altri 3 euro buttati cosa, cosa mi servono a me i fiori finti? Sarà tutta che, roba che regalerò Se qualcuno piace questa roba Me lo dica che gliela regalo Oh un Nuovo giro alla corsa Clicchiamo Ho cliccato? Mm, 4 euro Fiori artificiali Raga Cioè mi vedete? Sta roba io dove l'attacco? Non l'attacco Siamo sempre su decorazioni Eee eh, Oh Eee eh. Clicchiamo Cato Cos'è? Adesivo murale Vabbè questo qua è piccolino Ci sta carino Carino Niente di che 2 euro Aggiungiamo al carrello Eeeh Clicchiamo Non ho cliccato nulla Chiamo Adesivo murale 3D butterfly Cioè qua tra fiori, piante e farfalle possiamo creare un mini, un mini bosco qua a caso Un mini, mini bosco Sicuramente Pepito sarà felice visto che a lui piacciono gli insetti Me lo vedo già che inizia a picchiarsi sul muro Ultimo giro qua su decorazioni e poi passiamo a un'altra categoria Oh, uh, Clicchiamo uh, uh, Sai che l'ho stretto troppo Oh questo finalmente è una cosa decente Mensola esagonale un pezzo 10 euro Tutta la fronte rossa Aggiungiamo al carrello Via Finalmente qualcosa di carino Prima di passare alla prossima categoria Vediamo quanta roba abbiamo nel carrello E quanto stiamo spendendo fino adesso Siamo a un totale di 41 euro Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oggetti nel Tutti che fanno schifo Tranne la mensola Passiamo a luci e lampade Può andarci bene come può andarci male Potrebbe essere qualcosa di carino Tipo quelle Potrebbe essere qualcosa di schifoso Tipo, non lo so Da quello che vedo su Shane, cioè almeno per me, ovviamente ognuno è sui gusti Però per me, per ora, sta deludendo Infatti queste luci comunque non le ho prese né su, Sh su Wish Le ho prese su Amazon, anche i cartelli americani, anche quella Nessuno mi sta pagando per dirlo ci tengo a, a ripeterlo Però se volete ve le lascio in descrizione Perché vedo che vi piacciono Se volete farvi la camera come quel è sempre piaciuto Ve le lascio in descrizione Andiamo su luci e lampade Oh Oh oh oh, finalmente Qualcuno mi sta ascoltando ah, Sta benda mi sta facendo malissimo Qualcuno mi ha ascoltato Un pezzo di strusce D di strusce di hashtag strusce Di striscia di luce a sette colori con telecomando Sono le strisce LED di 3 metri e queste sono fighe Queste sono davvero fighe Un altro giro su luce LED Oh mi chiamo Cos'è sta roba? Lampada da parete multifunzione Aggiungiamo il carrello, non so cosa possa servire ma va bene Facciamo un altro giro qua su luci oh, Adesivo led, oh questa potrebbe essere, ah no ma è piccolina, è una merda Pensavo fosse quella lunga, che la potevo attaccare nella cabina armadio Invece è quella piccolina, non mi servirà nulla Vabbè aggiungiamo il carrello Raga che tristezza questo shopping da bendato. Cambiamo, cambiamo categoria, andiamo su uomo e scegliamo Vediamo un po' Coordinati che dovrebbero essere maglietta o felpa e tuta o pantaloni abbinati Quindi qua la roba secondo me potrebbe uscirci carina Speriamo in bene almeno qua Oh Olè. Sì ma raga io non ce la posso fare Non ce la posso fare Non mi piace Sarà che ho io gusti difficili Ma quando si prendono le cose abbinate Per esempio io sopra porto una L Però prendo sempre delle felpe delle maglie XL Perché mi piace tenerle larghe, grandi Però i pantaloni no Non mi piace tenerle giganti mi piace tenerle giusti Però qua mettono la taglia unica Quindi se uno prende XL gli arriva l'XL Sia dei pantaloni che della maglia Questa è la mia domanda Se qualcuno mi sa aiutare Se no io lo aggiungo al carrello XL Lo scopriremo Solo vivo. Vendo, vai, facciamo un altro giro qua Su abbinati Oh, olè. oh, questo qua Questo qua questo qua è carino, è carino Non mi fa impazzire la felpa Ma la tuta ci sta, è carino Anche qua XL, però se mi arriva la tuta XL Non è che io sono così largo così e lungo così Aggiungiamo a carrello Facciamo un ultimo acquisto Categoria scarpe borse Qua vedo che ci sono delle scarpe di altri brand Però ovviamente non sono del brand, sono tipo copiate Però ce ne sono tantissimi ignoranti Quindi qua ci divertiremo Olè, vediamo cosa ho cliccato Ecco, le scarpe più semplici le ho trovate io, 26 euro Ragazzi, abbonatemela qua, faccio un altro giro Va bene tutto, però non è che posso fare un ordine di, di, di, di 20 pezzi e poi ne, ne uso due Non ho cliccato niente oh, oh, queste qua sono decenti, queste sono decenti ragazzi Io porto il 43, quindi aggiungiamo al carrello 43 Abbiamo nel carrello 14 oggetti, vediamo a quanto siamo Siamo a 120 euro, direi di fare un ultimo giro non c'è l'intimo maschile. Facciamo pigiami interi, pigiami interi. Vai. Non ho detto più la banana perché è strettissima. Ultimo giro, ultima corsa. Oh, oh! Questo è figo. Questo è figo, questo è petacolo. Questo è petacolo. Taglia XL bella larga bella grande per stare in casa aggiungiamo al carrello siamo a un totale di 143 euro quindi tra il budget dei 100 e 200 ci siamo sto. cioè mi sono bloccato per un attimo adesso vi spiego perché proprio breve allora io sto facendo questo video tramite la registrazione schermo oggi è lunedì il video doveva uscire ieri ok e non è uscito perché perché ho fatto la registrazione schermo e mi si è cancellato tutta la registrazione schermo e anche rifacendolo rifacendolo subito dopo non sarebbe stato spontaneo come lo volevo e anche rifacendolo non Sarai riuscito a pubblicare il video Quindi l'ho rimandato e lo sto facendo oggi che è lunedì E uscirà oggi che è lunedì Per sicurezza stavolta ogni qualche minuto Stoppavo la registrazione schermo in questo momento l'avevo stoppata E non si era salvata Ed è successo come ieri Stavo sclerando Ho detto no No Ho spento e riacceso il telefono Ed è apparsa Quindi il video è salvo E uscirà Quindi lo vedrete Ci tenevo a dirlo Perché ci tenevo a dirlo <ride> Ok Comunque Il video termina qua Fatemi sapere se mh, Qua intanto Nel frattempo vi farò apparire Lo screen della conferma dell'ordine Dato che questa serie vi piace Dello shopping Cercherò un altro modo per fare shopping Magari se avete qualche idea in mente Divertente che vi piacerebbe vedere Ho fatto su Wish Tutto quello che di ho fatto qua su Shane lo shopping da bendato Potrei fare quello che costa di più Potrei fare, acquisto tutti i prodotti Apple su Wish Che sono tutti i prodotti tarocchi Vediamo cosa succede Ce ne sono tante Noi ci vediamo con un prossimo video Ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica Esce un nuovo video qua sul mio canale Vi Mi ha avuto sempre piaciuto Iscriviti al canale Se sei un nuovo iscritto Commenta con hashtag nuovo iscritto Perché ti metto un cuoricino e ti il benvenuto Ciao